Oh, rimaniamo eh, a Roma, babalone. rimaniamo dalle Bababone. vostre parti ragazzi perché vicino agli studi di Emedia 7 di Radio 105 c'è. oggi Roma era par... una città eh, po più un po' più pulita, c'è questo parco, parco sì. di Colle Oppio che voi sicuramente conoscerete certo. bene io un e po' meno, no. certo, bellissimo. dove nel corso della giornata di ieri sono stati impegnati dei giardinieri molto molto particolari ne vogliamo parlare con l'assessore al comune di Roma Daniele Frongia, buonasera buonasera a voi benvenuto buonasera assessore. assessore buonasera allora la cosa è clamorosa, nel senso che è l'acqua calda però che quando si fa l'acqua calda in Italia uno dice che bello ci abbiamo pensato l'abbiamo finalmente a Roma a Roma Beh, perché che c'hai tu con Roma? no meno male che abbiamo iniziato insomma allora ci sono dei, dei, dei signori che in realtà sono dei carcerati che sono stati presi e sono stati messi a mettere a posto i giardinetti di Roma partendo dal Colle Oppio dove c'era un, un po' di molto degrado, anzi da sempre c'è stato eh, degrado al Colle Oppio. Ci spiega bene questa iniziativa che mi sembra molto interessante? Sì, concordo, è interessante anche sull'utile per la città. È un, un progetto che l'abbiamo lavorato nell'ultimo anno, non è stato semplicissimo, ma insieme alla sindaca, quindi all'amministrazione, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, eh, al DAP, alla Garante dei Tenuti, un grande lavoro di squadra e alla fine siamo riusciti a mettere, come ha detto lei, dei detenuti che in realtà sono volontari. I detenuti hanno fatto la fila eh, per poter uscire e per poter restituire qualcosa alla città e alla, e alla collettività. In questo caso il qualcosa è eh, dare una, una mano al servizio Giardini e riqualificare parchi sia al centro che in periferia. E proprio ieri e oggi siamo partiti a Colleoppio con un'operazione di pulizia devo dire straordinaria perché abbiamo anche formato questi detenuti quindi sempre grazie al servizio ai giardini sono stati formati e quindi sanno anche pulire bene e occuparsi del, del verde ma sarà una cosa estemporanea o, o contate di lavorarci su questa cosa perché eh, ovviamente un, una volta ci sono è come i fotografi per l'85 ma se invece questo venisse eh, con regolarità questo sarebbe una svolta probabilmente per le casse del comune che non sono ovviamente ricche e, e soprattutto per la cittadinanza sì, ricordiamo sempre che il nostro servizio giardini ha un numero veramente bassissimo di giardinieri circa 150 contro le migliaia di altre città in Italia ah. e in Europa e naturalmente ben venga quindi la mano di questi detenuti in forma volontaria altamente qualificati quindi sicuramente è una buona notizia ma sarebbe una pessima notizia se fossero stati usati solo per delle foto e solo per un paio di giorni ecco perché abbiamo, abbiamo preferito innanzitutto attendere le lezioni. Eh, strutturare meglio il progetto e infine iniziare oggi, ieri e per un periodo di, di sperimentazione di sei mesi, ovviamente mm. rinnovabile quindi in realtà non sarà solamente per qualche giorno ma abbiamo proprio un piano di lavoro serrato 5 ah. giorni a che settimana di lavoro esatto, 5 cinque... ore a settimana dalle 9 alle 15 io vorrei condividere con voi la gioia oggi di essere stato lì e vedere i cittadini andare lì a fare il tifo per questo progetto eh, anche la polizia eh, insomma naturalmente i commercianti è stato visto anche come un modo per riqualificare e anche presidiare l'area Senta, eh, io ho letto oggi sui giornali, però mi, lei mi confermi se è possibile, eh, che in realtà all'amministrazione della giustizia, cioè al ministero, ogni eh, carcerato costa 170 euro al giorno, eh, ovviamente ci saranno i costi di tutto quanto e quindi in realtà questi volontari, questi carcerati volontari, quando finiranno la pena, in realtà avranno scontato parte del debito che comunque stanno accumulando con lo Stato italiano, è così che funziona? esatto questo è un dato molto importante e generalmente poco noto in realtà noi detenuti noi diciamo, come eh, Stato li ospitiamo tra virgolette nelle carcere poi mettiamo in conto il, il costo che abbiamo sostenuto questo vale per tutti quindi naturalmente in questo caso non li paghiamo i detenuti ma ovviamente avranno lo sconto di cui parlava lei prima a fine pena e quindi questo diciamo da una parte e appunto hanno questo trattamento dall'altra li qualifichiamo e diamo un, uh, un lavoro li insegniamo a fare un lavoro questo è importante perché per avere poi una società più sicura noi dobbiamo fare in modo che il detenuto una volta fuori una volta reinserito nella, nella, nella città come cittadino libero poi non vada a delinquere nuovamente e per fare questo lo sappiamo bene come funziona dobbiamo dargli un'alternativa Domanda banalissima, scusi, è eh, proprio della, della, del vicino della porta accanto, ma son, non sono detenuti mh, eh, diciamo pericolosi, quelli che, cioè pericolosi nel senso che hanno, si sono macchiati di reati che possono essere ripetuti? Non so, c'è una, una scelta tra i detenuti che possono fare volontari? Assolutamente sì, il Tribunale di Sorveglianza di Roma e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria hanno attentamente selezionato. Questo, ah, ecco. La popolazione carceraria di Roma è una delle più grandi in Italia. Cioè Quindi quanti sono i carcerati Roma? di Roma? La richieste, ma su queste vengono selezionate, su una base ah. di criteri che dipendono da loro. Anche la sicurezza insomma, è, è garantita da loro. Ecco. Però da questo punto di vista, ripeto, i cittadini oggi sono ben contenti di queste tute bianche e, e anche della riqualifica fatta. Quante... quante mh, quello, qu, questa... questa, questa diciamo questo lavoro, quanti saranno i detenuti in tutto che potranno lavorare per ripulire Roma, insomma? Siamo partiti da 18 e arriveremo a 50. Ammazza, eh. un terzo delle, de, dei nostri dipendenti sui giardini diventerà regime? Eh, sì. eh, esatto, questo è un dato estremamente importante, tenete conto anche che sono persone molto motivate io lo, lo, lo dico perché ho visto oggi il lavoro che hanno fatto, è effettivamente è un lavoro molto accurato e ripeto tutti i cittadini se ne sono occupati, se ne sono accorti, quindi specialmente se andremo anche in periferia vedremo secondo me una, una bella differenza. Beh, comunque insomma. Cioè, do... ne... Vedi qualche lato negativo, tu che sei un'antigrillina ora? No, no, io non sono un'antigrillina, io sono un amante <ride> di questa città e la vorrei vedere pulita per quanto possibile e sicura. Quindi, insomma, mi dispiace molto che ci siano solo 150 giardinieri a occuparsi del verde pubblico in questa città. Però se vuoi assumere aggiungere... altre gente. No, ma c'è eh, bisogno, perché modifico. non è solo la periferia. Frangia, io ho lei a disposizione, le voglio dire che qui c'è la... la periferia che sicuramente bisogna andare in periferia, ma parliamo anche del centro, perché io abito in pieno centro. È cala. E... La. i giardini del centro sono disastrati, sporchi, non ci si può andare non sono utilizzabili, quindi insomma venite anche in centro, è la prima volta che uno dice non andate State soltanto periferi. in periferia ma venite anche in centro perché c'è veramente Come bisogno, opio. sì ma anche più in centro anche tu ancora... è sotto casa tua, vuoi andare no, l'inizio dopo a Io abito vicino a Piazza del Popolo, a Piazza del Popolo ci sono dei giardini terribili per cui grazie pulite tutta l'area per favore, e ringraziamo i detenuti che, eh, che ci aiuteranno a, eh, a rendere questa città ancora più bella assessore ma lei, non ho capito stavo parlando eh, Greta Mauro prima no? sì sono, sì, io, sì, sono, Greta, io, sono Greta, io Greta Greta, Greta io. noi ci allora è stata espulsa poco fa dalla radio perché sì appunto, sì appunto, sì perché, perché, perché mi sono evitati <ride> la grillina e dell'antigrillina in base a quello che dico proprio sul momento no? per Però cui l'altro secondo me importante è importante perché eh. erano così pochi i giardinieri che abbiamo trovato, ecco, perché esatto. prima eh, c'era un sistema noto come mondo di mezzo, mafia capitale, Accetto. in cui gran parte del verde veniva dato con affidamenti diretti ad altri soggetti. E quindi una volta è di quei soggetti eh, ci troviamo comunque con quattro gatti ai giardini e quindi il processo per rimettere in mano, in piedi, la macchina in maniera eh, trasparente e legale naturalmente richiede un po' di tempo. Sì, comunque, io la trovo magari... eh. una cosa stupenda. Ma è stupendo, stupendo. Ah, certo, io sono certo, felicissima. Certo. Non vedo l'ora di incontrare le tute bianche in giro per Roma. Vabbè, sì, immagino che palle che si faranno. Feda eh, eh, là, io ho parlato là. con Frongia, sì, sì io ho parlato con Frongia. Ho <ride> già capito, stia attento, Frongia, eh, altro che il mondo io di mi mezzo. Questa comica sua con Greta Mauro. Che è una roba amicidiale. Quando incontro le tute bianche è una che schiaffeggia la gente. Quando butta la cicca a terra, la Mauro, non è vero? È una violenza. Potrei darvi una mano, prendetemi a lavorare con voi però ho letto oggi che c'è l'ipotesi di far fare altre cose poi, cioè di ampliare questo utilizzo dei tenuti per lavori socialmente utili sì, è l'inizio di un percorso ci sono anche diverse attività che facciamo col tribunale diciamo l'inizio del percorso mi... Mi sì, anchirebbe... rimaniamo sui giardini, rimaniamo su esatto, giardini che, parlare, mi mi sembra... che magari avvieremo a fine 2018-2019 Vediamo un po' i fatti, siamo partiti esatto. con questa cosa qui, la allarghiamo e poi dopo magari ci risentiamo all'esito di questa eh, fase forse. sperimentale o durante e parliamo anche del futuro. Se siete così, Senta questa cosa si, può fare, Italia, per, nel, si eh, può fare eh, in tutta Italia. Si può fare in tutta Italia teoricamente, questa cosa, ovunque ci siano, si può fare non solo a Roma, immagino. Lei si occupa di Roma, ma è, una cosa che, è un protocollo che si può applicare in tutta Italia, o sbaglio? Beh, diciamo che mentre stiamo chiudendo questo protocollo, altri comuni sono fatti avanti per uh, chiedere okay. giustamente di replicarlo come modello anche altrove e noi siamo ben contenti e non siamo gelosi. Eh, Benissimo. Lei certo. è ben contento dell'85, funziona tutto sull'85 che è il nostro cavallo di battaglia? L'85 è il numero? L'85 è l'autobus, l'unico autobus, Io autobus 7 7 <ride> e allora? Comunque sì, uno: certo, e in un certo tratto si avvicinano, voglio dire. Ecco, allora abbiamo già capito da dove arriva Froggia. perfetto, avete capito? Se volete beccare l'assessore, 671, se volete beccare il Presidente Siamo, senato, peggio, di Facebook, eh? siamo peggio, <ride> peggio di Facebook noi comunque, siamo peggio di Facebook. Grazie assessore, grazie per buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Beh, bella iniziativa davvero, complimenti. Sì.